Ecco cosa intendo per potere e quando il potere di questa persona con una frase influenza te e tu sei vittima di questo. Buongiorno a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul mio canale YouTube. In questo mio video vorrei parlarvi un po' del potere. Il potere è ciò che sorregge e muove l'intera nostra vita. Ci sono alcuni che confondono la parola potere con la parola energia. Non sono la stessa cosa. L'energia è un alto livello energetico, un'alta carica, un impulso energetico. Ad esempio, se tu ricevi una telefonata e c'è una notizia bellissima, tu avrai un picco di energia, per esempio hai vinto un milione di euro, sarai felice, salterai dalla gioia, e quindi dentro di te dirai io mi sento al settimo cielo, no? Però questo è energia o è potere? Perché esattamente un'ora dopo ti ritelefonano e ti dicono guarda, mi dispiace, ma non era vero perché abbiamo sbagliato il nominativo e non eri tu che hai vinto. Allora a quel punto, questo grandissimo alto livello energetico che fine fa, capite cosa voglio dire, va giù e, e risei allo stesso livello di prima, se no anche triste e forse amareggiato di tutto ciò. Questa è l'energia. Mi capite? Questa è l'energia, ma non è potere, perché il potere è l'energia che, trovando un centro, si coagula. Per esempio, se io mi prendo 5 caffè, sono attivo, diciamo, <ride> ma non ho potere. Non sono attivo perché... Risiedo nel mio potere, sono attivo perché con degli stimolanti esterni il mio livello energetico. Tecnicamente, perché il corpo sente quasi di essere avvelenato, e allora mette in circolo uh, delle, delle potenze che riescono a essere contro questo avvelenamento. Ma insomma, non importa. Fatto sta che, che è la caffeina. No? Fatto sta che, comunque, questo non è il potere, questa è energia. State attenti a capire bene questi due termini, non sono la stessa cosa, capito? Quando tu hai un'attività, una tua attività, una tua azienda e inizi, magari sei un po' tintinnante, all'inizio sei un po' in bilico, no? all'inizio addirittura uno è in perdita, però Piano piano inizia ad essere in bilico, hai una grande vendita e sei contento. Ma se tutto ciò non si stabilizza, cioè se questa grande vendita non diventa quasi un'abitudine piano piano, quindi ci saranno diverse grandi vendite, ecco, per la tua azienda questa grande vendita è solo un picco di energia. Potrà essere utile per quel mese, naturalmente, per quel bilancio, ma non sarà utile nel lungo andare dell'azienda, della, dell giusto? Se invece uno si fa dei clienti sempre di più, anche col passaparola, eccetera, eccetera, questa cosa qui produrrà un movimento forse non a impulsi così grandi, ma continuo e dopo un anno, un anno e mezzo, l'azienda è avviata. Quindi, non, forse non si è verificato questo impulso improvviso, questa botta improvvisa, ma l'azienda è completamente avviata e il bilancio è positivo. Quindi, capite, questo discorso è valido nella nostra vita. È valido per il potere. La prima cosa, quindi, che voglio dirvi con questo video è che il potere non è energia. È correlato, perché un'energia che è stabile, fissa, ok, è potere. Ma un'energia che arriva improvvisa, devi capire un attimo da dove è arrivata e stare attento perché quello non è potere. L'energia improvvisa addirittura può essere sia per te benefica e piacevole, sia per te negativa e spiacevole. Facevo l'esempio, in questo incontro che abbiamo fatto, uh, facevo l'esempio, incontro che abbiamo fatto qui in Toscana, no? Questo fisico, facevo un attimo l'esempio di, um, di una persona in depressione, di una persona in una grave depressione. E la mia domanda era, questa persona ha energia o no? Capite cosa voglio dire? Certamente ha energia. Immaginate di un problema stare lì a rimuginare, rimuginare sopra, e parlare, e tristirti, e dire tutte le cose che andranno male, e continuare a neanche a dormire perché pensi a questa cosa. C'è o no energia? Ma certamente sì. C'è o no potere? No. Perché la persona non ha il potere su questa energia. La produce? Sì. Emana questi impulsi di energia, sì, ma c'è il potere, quindi il centro attorno a cui l'energia si giace, no? Potere in potenza, no? L'energia giace in potenza, pronta ad essere usata. Perché la parola potere è legata alla parola usare qualcosa. Quando tu hai il potere di qualcosa vuol dire che lo puoi usare. Se, se tu credi di avere il potere ma poi ah, dici lo uso, non ce l'ho Ad esempio, io credo di essere ricchissimo, no? Apro il portafoglio, è vuoto, non posso avere accesso al mio denaro Magari sono ricchissimo con investimenti, eh, obbligazioni, investimenti bloccati, eccetera, eccetera Ma in questo esatto momento, capito? Il potere in questo momento non ce l'ho il potere dei miei soldi, se sono bloccati, non ce l'ho in questo momento. Perché io se voglio acquistare una cosa, eccetera, mille, duemila euro, non posso, mi capisce cosa voglio dire? Quindi c'è energia, sì, ma non c'è potere in questo momento. È un altro esempio, va bene? Ci sono, vi ho detto il potere è ciò che sorregge la nostra vita. Mm? Nella Kabbalah il potere è Yesod il fondamento di tutta la realtà materiale, yesod, collegato anche alla sessualità. Yesod è collegato agli organi sessuali, alla procreazione, e quindi la potenza sessuale ovunque è collegata al potere. Ma andiamo avanti con un secondo. Quindi questo qui era potere ed energia. Un secondo aspetto è tutta quella ipocrisia, tutta quella falsità che è legata al concetto di potere uguale cattivo. Questo è un concetto cattolico, che da duemila anni in più in su ci stanno facendo il lavaggio del cervello, affinché una persona, ci fanno credere che una persona che sia spiritualmente elevata, debba anche essere misera. Miserere. Cioè, una misera, devi essere povero, capito? E anzi, se tu ostenti un po' di ricchezza, ah, sicuramente non sei spirituale. Non c'è cosa più falsa di tutta questa roba. Mm? Una persona spiritualmente avanti, matura, è una persona realmente, completamente ricca. Non è sempre vero che tale ricchezza si esprime con i soldi nel mondo materiale. A volte è vero, anche nel passato ci sono stati alcuni maestri spirituali che vivevano in grandi palazzi circondati di ricchezze in abbondanza. Altri maestri spirituali che avevano un mulo, una capanna e, o una grotta da qualche parte e niente di più cercavano. Questo è vero. Ci sono state entrambe le, le, le, le facce, quindi non è che una persona spirituale deve essere in una qualche maniera povera o limitata nel denaro. Non esiste, ti puoi comprare la borsa di Prada tranquillamente e le scarpe di Valentino, capito? Cioè, non è che se tu lo fai, allora non sei spirituale. E, e, e questa è una ipocrisia. Perché? Perché guardate, per esempio, la Chiesa Cattolica con quei bellissimi monumenti, tutto quell'oro, tutti quegli investimenti nei fondi che poi i negozi devono affittare, no? Da, da, da loro, dalla Curia, dalla Chiesa Cattolica. Mm, e tutte le Chiese, e tutti, tutte, tutti i soldi che girano, no? Ecco, loro sono ricchissimi e tu credi che una persona, che se tu sei ricchissimo, allora in qualche maniera non sei umile, non sei umile, <ride> non sei umile. Cosa c'entra l'umiltà con la ricchezza materiale? Tu puoi non avere, puoi non arrivare a fine mese ed essere la persona più arrogante del mondo. Puoi avere milioni e milioni di euro ed essere la persona più umile del mondo. Ho conosciuto diverse persone, veramente, ma veramente, veramente ricche, materialmente ricche, e sono le persone più squisite tra tutte le amicizie che posso elencare, sono le migliori, a livello di carattere, di gentilezza, di comportamento e di eleganza. Sono le persone più oneste e più gentili che io possa elencare. Allora... Ci saranno le persone eh, che, devo dire, che si comportano in una maniera misera, sia che hanno milioni di euro e sia che hanno mille euro, capite? Comportarsi in un modo misero non dipende dal conto in banca, ma per niente. Quindi no, non è che se tu hai potere allora sei cattivo, va bene, però c'è un piccolo concetto che se tu non hai potere sei vittima, questo sì, perché? Per l'energia, se tu non hai potere sull'energia che in questo momento è nella tua vita, è l'energia che ha potere su di te, non c'è una mezza misura. Quindi il secondo punto è eliminare l'ipocrisia, capito? L'ipocrisia riguarda il potere, riguarda il denaro e riguardo a il potere su te stesso, perché questo è un terzo punto, non dare il potere agli altri, a nessuno. Questo punto è un po' delicato, perché è quello che si capisce un po' meno, forse, ma quando tu, eh, per esempio, quando tu ricevi un giudizio da parte delle persone, per esempio da parte di persone vicine, può essere la moglie, può essere la madre, può essere il marito, può essere un figlio, e ti dicono una frase, no? Uh, ci sono delle frasi, la parola è importante, ci sono delle frasi che in qualche maniera sono fatte lì per impoverirti, e delle frasi che sono fatte per arricchirti. Attenzione a questo discorso, perché non è come si crede. Allora, magari uno vi faccio un esempio concreto, può venire da te e ti dice "Guarda che sei una nullità, non sei capace a far niente". Questa è una frase che impoverisce all'apparenza, no? Però, però dipende da chi la riceve, perché se ti è arrivata questa frase, tu puoi credere a quello che ti è stato detto. Quindi tu stai mettendo il tuo potere nelle mani di questa persona e che ti ha detto che sei una nullità. State attenti. È bellissima questa storia. Quando una persona ti lancia dei giudizi su di te, ti sta lanciando una realtà. Ti sta lanciando una realtà. La realtà che quella persona vede. E nei piani sottili quella persona crea. Mi seguite? Allora... Tu sei tranquillo, arriva una persona, per esempio tua moglie o qualcuno accanto a te, ti guarda, e già con lo sguardo, e ti dice sei una nullità e ti dice non sei capace a fare nulla nella vita. Attento, attenzione massima, perché questa è la sua realtà. E lì avviene il potere, aderisco o non aderisco a questa realtà. Se io aderisco, quindi se io faccio entrare questa cosa che mi ha detto dicendo che effettivamente è così, oppure rispondendo a questo discorso, dentro il mio psichismo sto adattandomi alla frase che mi è stata detta, dentro il mio psichismo sto adattandomi alla frase che è stata detta, state attenti perché quello è che voi state lanciando nella manifestazione, quello è ciò che voi state incominciando a chiedere all'universo. Perché state aderendo. E quindi dal vostro psichismo si starà iniziando ad emanare sono una nullità, non sono capace a fare niente. Ecco cosa intendo per potere. E quando il potere di questa persona, con una frase, influenza te e tu sei vittima di questo. Quindi, questo intendevo una frase che impoverisce ma. Ecco perché avevo detto ma. Se tu invece sei forte in te stesso e sei forte nel tuo potere, nel tuo potere in qualsiasi modo tu sia adesso, in qualsiasi… sei bravo, sei cattivo, sei ricco, sei povero, sei forte, sei debole, ok, in qualsiasi modo tu sia, adesso in questo momento, capito, io sono con Dio e l'unico che mi può dire qualcosa è Dio, l'infinito punto, l'infinito. Allora, essendo connesso all'infinito, le mie radici sono nell'infinito. Adesso la persona mi dice questa frase, non è affar mio, non è affar mio perché è la sua realtà e se io aderisco, e ci credo, aderisco a quello che mi è stato detto, inizio il mio corpo psichico, il mio nefesh. Aderisce a tutto ciò. È come se stesse imparando. Sta imparando a creare questo mattone della realtà e io mi troverò problemi in futuro materializzati da me stesso. È micidiale. È incredibile di come funzionano le cose. Ma se io ho potere, non in me stesso, perché avere potere in se stessi è una cosa un po' confonde, capito? Ma ho radici in Dio. Nell'infinito. Nessuna persona mi può dire come stanno le cose. Nessuna persona mi può comandare su come stanno le cose. Soltanto tra me e Dio. Tra me e l'infinito. Punto. La persona mi dice questa frase. Che l'infinito risponda. Non io. Perché io non aderisco a quello che mi è stato detto. Se io aderissi, eh, ne diventerei co-creatore. Ecco che una frase che all'apparenza sembrava che mi impoverisce è invece una grande sfida per me e una crescita enorme della mia maturità. Perché grazie a questa frase, che esattamente era un, mi, mi avrebbe impoverito, io ho trovato le radici nell'infinito. Io ho trovato le radici in Dio. Punto. Dentro di me, infinito. E... Se non c'era questa sfida, se non c'era questo vento, se non c'era questa frase, questo attacco, io non avrei avuto il test. Non avrei avuto la possibilità di essere ancora più forte nel mio potere. Non fatevi togliere il vostro potere da nessuno. Mai e poi mai. L'unico modo per far questo è non aderire alle visioni degli altri. Non aderite a un partito. Non aderite a una squadra di calcio. Non aderite a ti fare un cantante. Non aderite a ti fare un reality show. Non aderite passando troppo tempo sui social media. Social media c'è un'unità privata, c'è un'azienda privata alla base. Non aderite a nessuno se non a Dio. Cioè a quella profondità che è infinita di voi stessi. Infinita. In questa maniera accade quel che si diceva prima, cioè che ogni tipo di energia si siede nel vostro centro, nel potere. Si siede dentro di voi, pronta ad essere usata quando c'è bisogno, vero, di usarla. Dall'altro canto, una frase che potrebbe apparentemente arricchirti per esempio, bravo, sei molto bravo? Invece, se detto troppo spesso, an andrà ad impoverirti. Perché, immagina non so se qualcuno di voi ha dei bambini, chi ha dei bambini capisce. Non puoi a un bambino dirgli troppo spesso che è bravo. Un po' sì, ma non troppo spesso. Perché? Perché non apprezzerà più il fatto di essere bravo, di essere di aver vinto in questa cosa, no? E non apprezzandolo più, si indebolirà, perché dirà, vabbè, io tanto sono bravo, e eh, quindi il suo potere non verrà stimolato, non verrà sfidato, capite? Non verrà testato. Questo è l'ingranaggio di come funziona la vita, è il motivo per cui, ad esempio, quando si nasce, si nasce, da, da, dall'utero e poi dalla vagina un percorso strettissimo no? poteva esserci due metri di, alte, di apertura senza sofferenza né nulla senza... no è quel percorso strettissimo da cui passiamo per la nascita questo ci dovrebbe dare un insegnamento grandissimo perché è da lì che bene o male inizia il potere più grande no? di cui tutti noi siamo testimoni e portatori potere più grande chiamato la vita È da lì che inizia la vita. Benedizioni a tutti quanti, carissimi amici, vi auguro di trovare il vero potere in questo momento, adesso, senza se, senza ma, senza blocchi, senza nulla, non esiste niente, perché il fatto stesso di essere vivi, avete diritto al potere della vita e lasciate che le vostre radici siano nell'infinito, siano in Dio, non in un'altra persona, non nel denaro e non in un evento della vita. In questo modo non solo qualsiasi circostanza arricchirà il vostro potere e la vostra saggezza, Ma niente, assolutamente niente, potrà mai più muoverti.